grazie presidente eh, allora questo emendamento nasce da un percorso condiviso con la cittadinanza, abbiamo fatto una serie di assemblee a cui hanno partecipato anche gli altri partiti eh, dove la cittadinanza chiedeva attenzione diciamo che in questo contesto nel decimo municipio eh, ci sono già due isole ecologiche, una di prossima realizzazione all'infernetto all'interno di questa delibera e quella di via Panerai, eh, per cui eh, anche lo straccio di, questa isola, di questo, questa isola ecologica farebbe in modo di far rispettare quel parametro che è stato spesso citato di 70.000 abitanti ogni centro di raccolta. E il percorso è stato fatto con la cittadinanza, con i comitati di quartiere, che hanno suggerito, ma non perché fosse sbagliato l'inserimento, ma perché comunque c'era una certa sensibilità, ad alcuni luoghi eh, che sono intorno a via Panerai, eh, che in seguito poi, anche con numerosi atti di giunta, atti scusate di consiglio, nel municipio eh, eh, è stata questa sensibilità, sensibilità rimarcata, ovvero eh, proprio il Consiglio all'unanimità, insieme a tutte le altre forze politiche, ha dato un indirizzo politico affinché questo luogo rimanesse un luogo destinato a, a un'area giochi, a sport, eh, con un altro tipo di valorizzazione. Eh, abbiamo voluto in questo senso ascoltarli e ascoltare tutti quelli che comunque in questi mesi hanno sostanzialmente dato un indirizzo, sia amministrativo, per cui all'interno delle istituzioni, ma anche per quello che riguarda la concertazione e il dialogo che è stato fatto sul territorio. Le assemblee sono state numerose, i contatti anche online dove si è discusso di questo insieme alle associazioni si sono susseguite nel tempo, io credo che eh, al di là dell'emendamento che è stato presentato da me, ma sia un'operazione comunque, diciamo politica interpretata un po' da tutti i partiti, perché comunque hanno partecipato, io l'ho visto sono intervenuti sul territorio eh, affinché eh, questo eh, questo centro di raccolta via Panerai fosse in qualche modo stralciato eh, anche politicamente è stato richiesto dagli altri partiti in più occasioni sia sul territorio che a livello capitolino per cui io credo che con questo emendamento eh, concertiamo e arriviamo in qualche modo a, a, a interpretare la volontà de, del territorio eh, tutto qui, grazie